Benvenuti a tutti a questo nuovo video di 1, 2, 3, ricreo. Oggi voglio provare a realizzare una borsa con della fettuccia. Avremo bisogno di fettuccia. Questa è eh, fettuccia al 90% di cotone e 10% di poliestere. Come potete vedere dalle istruzioni si può lavare e Deve essere lavorati con ferri 4 e mezzo 5, ferri o uncinetto, Quindi abbiamo bisogno dei due, eh, uncinetti 4,5 e 5. 5 verrà un po' più morbido, 4,5 e 4 mezzo verrà un po' più. Eh, il lavoro, un po' più duro. Dipende dalla, dalla mano che avete nel lavorare, poi ho preso delle perline colorate da inserire sul davanti della borsa dato che farò una lavorazione molto semplice adatta a tutti compresa a me che non sono proprio afferratissima con l'uncinetto Allora, le perline per il momento le lascio in parte le inserirò successivamente in un punto in cui la fettuccia a un nodo oppure taglierò la fettuccia e inserirò le perline vedete sono perline che hanno un foro ampio per cui la fettuccia entra tranquillamente prima cosa vado a realizzare il fondo della mia borsa che sarà un rettangolo di maglie basse più o meno di 10 x 20 22 cm allora io vado a fare circa 18 catenelle iniziali io lavoro con il 4 e mezzo perché una lavorazione una mano un po' legno un po' morbida quindi 1 2 3 4 5 6 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16. Vediamo con 16 quanto quanto abbiamo di misura con 16 mi fermo a 16 perché sono già a circa 10 centimetri. quindi io devo avere sempre 16 catenelle una maglia per girare quindi sono 17 adesso vado a fare le maglie basse quindi ne devo fare 16 il lavoro Lo vedete ed è circa anzi a me vengono 11 centimetri ora faccio tanti giri quanti mi servono per arrivare a un 20 22 centimetri per cui ho fatto una catenella adesso una maglia bassa ecco il mio fondo è a circa a poco meno di metà e ho fatto un 12 righe per cui altre 12 o 13 righe e ho finito il mio fondo allora, io ho fatto 27 giri per una lunghezza totale di 22 centimetri, e il mio fondo borsa è pronto era una borsa non tanto grande ma d'altronde la fettuccia pesa e non vorrei che diventasse troppo pesante. Adesso vado a tagliare la mia fettuccia, riprendo il lavoro, per cui prendo un giro di maglie basse portandomi la codina dietro per nasconderla dentro al lavoro adesso siamo nella maglia d'angolo allora qui dobbiamo fare quindi una maglia bassa E adesso faccio maglie basse una maglia bassa per ogni riga mi segno dove ho aumentato Quindi questa è la catenella della mia maglia bassa che ho aumentato e adesso proseguo questa è la prossima inglobo tutte e due le codine adesso per cui è un po più faticoso ora questo è il secondo angolo una maglia bassa una catenella e sempre nello stesso foro faccio un'altra maglia bassa e la sema ora faccio maglia bassa su maglia bassa poi arrivo all'angolo e faccio di nuovo un altro aumento. Poi faccio il lato lungo, nell'altro angolo faccio di nuovo un altro aumento. E poi ci ritroviamo quando ho finito il giro di maglie basse. Ho terminato il giro, ho fatto una maglia bassa anche nella maglia che ho iniziato. Adesso faccio una maglia bassissima e chiudo il giro, una catenella per alzarmi, questo sarà l'inizio dei miei giri sempre. Adesso faccio un altro giro con i quattro aumenti. Per cui quando arrivo all'angolo faccio un aumento. Eccomi, ho fatto il lato lungo e adesso faccio un altro aumento. Sono arrivata al marcapunti angolo per cui tolgo il marca punti che è quello delle tende veramente allora qui cosa devo fare nella catenella io devo fare una maglia bassa una catenella e un'altra maglia bassa e poi ricominciamo a fare catenelle su tutto il giro eh, catenella maglia bassa sommata maglia bassa ecco fatto. questo è il lato corto per cui andiamo subito al prossimo angolo in cui dobbiamo fare un altro aumento lo facciamo qui e lo facciamo qua ci rivediamo quando arriviamo all'inizio del giro sono arrivata all'ultimo punto di maglia bassa. Adesso questo è iniziale, quindi con una maglia bassissima vado a chiudere. Ecco, una maglia per alzarmi. Adesso faccio un giro di maglia bassa in costa dietro. Che cosa vuol dire? Vuol dire che invece di prendere tutte e due le barrette prendo soltanto quella dietro giusto per fare come un piccolo scalino per dividere il già per il dividere dal fondo il corpo borsa dal fondo già che io non ho usato un fondo pronto ma l'ho l'ho fatto a nella fettuccia la prima punto l'ho fatto e quindi io metto questa è la mia prima l'inizio adesso successivo un'altra maglia bassa in costa dietro e avanti per tutto il giro senza più fare aumenti ci vediamo alla fine del giro siamo all'ultimo punto del giro in maglia a coste. vedete fa come una piccola Costura, quindi questa è la mia prima maglia bassa una maglia bassissima e chiudo il giro e una catenella adesso andiamo a lavorare il mio corpo borsa la lavorazione è semplicissima una maglia bassa e una catenella per cui in questo giro questa è la maglia bassa quindi faccio una catenella e salto una maglia vedete questa è la maglia quindi la salto e vado qua per cui non c'è nulla da contare e faccio una maglia bassa una maglia bassa, salto una maglia e vado sul giro, sulla maglia successiva e faccio una maglia bassa e continuo per tutto il giro. Bene, adesso abbiamo siamo alla fine del primo giro, quindi abbiamo sempre fatto una maglia bassa, una catenella e poi una maglia bassa saltando una catenella del giro precedente, quindi una catenella, salto una catenella del giro precedente, una maglia bassa e una catenella. Adesso abbiamo finito il giro. Procediamo a spirale, come ho deciso di fare, per cui catenella e siccome abbiamo un foro, una maglia bassa. E una catenella adesso molto semplicemente nel foro una catenella nel foro faccio la maglia bassa e poi faccio la catenella per cui non devo più saltare niente quindi nel foro faccio la maglia bassa e faccio una catenella e così procede il mio lavoro arrivati a questo punto io sono circa a 6 cm dal fondo borsa siccome qui ho un'interruzione del, della fettuccia vado a... E utilizzo questo, questo punto per tagliare la fettuccia, tanto modo c'era non vado ad aggiungere nient'altro, e infilo i, le perle per inglobarle nella mia lavorazione. Ecco, ho infilato le mie perline, adesso rifaccio il nodo, a lavorare adesso sulla parte davanti vedete che sarà questa perché qui è il mio inizio giro che l'ho mantenuto anche se procedo a spirale giusto per avere un'idea di dove terminare una volta che arrivo in alto alla borsa più o meno dopo devo terminare qua per essere um, pari coi giri insomma, per cui adesso um, Arrivo fino qua, diciamo, e comincio a infilare una, o due perle per ogni giro. O forse anche qualcuno in più adesso. Non so. Sì, non, non molto fitte, però una qua, una là, mi piacerebbe che vengano. E' in ordine molto casuale. Vedete, ho infilato proprio come venivano, senza un ordine logico. Adesso voglio inglobare le, le perle allora siccome è una perlina piuttosto grande non riesco a farla passare con l'uncinetto nel foro creato dalla catenella del giro precedente lo spingo e lo mando davanti naturalmente con la perla viene in qua anche eh, la fettuccia che prendo nell'anello con l'uncinetto adesso mi ritrovo mh, come nella stessa situazione di eh, per una maglia bassa per cui chiudo i due anelli e ho fatto la mia maglia bassa catenella e ho chiuso e la, la perla si trova sul davanti adesso vado alla successiva che naturalmente non faccio nulla adesso la prossima perla la metterò dopo per cui sempre maglia bassa e catenella la perla del giro precedente tro trovandosi sulla maglia bassa non mi dà fastidio chiudo la mia maglia bassa ecco fatto faccio ancora una E qui voglio inserire un'altra perla eccola qua allora sempre la devo in, inserire nel foro ecco, eccola, spingo sul davanti viene anche la mia fettuccia inserisco l'uncinetto e chiudo e chiudo la maglia bassa E adesso faccio un po di maglie adesso proseguo con il mio lavoro tranquillamente e quando mi ritrovo di nuovo sul davanti farò inserirò qualche altra perlina il lavoro si presenta così ecco la mia borsa quasi finita Un'altezza di circa 18 centimetri. Piego a metà la mia borsa, e riporto più o meno i due, i due estremi, uno a destra e uno a sinistra. Questo è forse leggermente più: ecco qua. perché? Perché io voglio inserire due anelli, uno qui. E uno da questa parte e cui agganciare i miei moschettoni in cui farò la, la tracolla. Per cui mi sono fermata, il mio anello è di circa 4 maglie, 4-5. Facciamo così, siamo giusti. Quindi ne faccio, ne libero due prima. E dopo vado due droppi e qui faccio 5 maglie basse, anche nel foro e anche nel, nella catenella quindi faccio foro, maglia bassa, maglia bassa su maglia bassa, maglia bassa su foro e maglia bassa su maglia bassa. Interrompo la lavorazione in questo, solo in questi due a queste due estremità, 2 allora, maglie basse due tre e 5 maglie basse dentro la metta. e faccio la prima maglia bassa e una adesso devo andare nel, nel foro della catenella e questa è la mia seconda maglia bassa ora devo andare all'interno la mia terza maglia bassa ora nel foro ed è la mia quarta maglia bassa e ora vado sul quinto e la mia quinta maglia bassa poi mi trovo nel foro giustamente e quindi faccio mia, riprendo la mia solita lavorazione quindi maglia bassa catenella quindi poi salto la maglia bassa e qui faccio la catenella vedete come viene una volta legato il, il mio anello sono arrivata all'altra estremità e ho fermato con una maglia bassa non ho fatto la catenella e ora devo mettere il mio anello e qui devo fare 5 maglie basse adesso mi trovo col foro che quindi devo fare una maglia bassa oh, sì, una maglia bassa. e riprendo la lavorazione una maglia, una catenella quindi una maglia bassa salto la maglia bassa mi infilo sempre nel foro della catenella del giro precedente una maglia bassa e una catenella e arrivo fino in fondo qua giù chiuderò il giro Alla fine del giro sul mio primo anello, chiudo con una maglia bassissima e adesso rifinisco il bordo con un punto gambero, per cui punto l'uncinetto nella maglia precedente, prendo il filo, lo porto fuori e Chiudo il punto di nuovo vado nel successivo spazio prendo il filo lo porto fuori e lo chiudo in questa maniera col punto gambero procedo all'indietro e rifinisco il sopra della mia borsa ho fatto tutto il giro appunto gambero sono arrivata qui lultimo punto ho tagliato il filo sfilo porto il filo sul dietro ecco e ora da qua lo nascondo La mia borsa ho fatto il corpo della borsa. Adesso vado a fare la tracolla. Ho inserito gli anelli. Per la tracolla ho deciso di utilizzare due, mosche... di utilizzare due moschettoni e un nastro telato. Ho preso la misura su di me. Ho fermato la sfilacciatura con eh, una fiamma, adesso su questa misura vado a cucire a macchina. A fermare Bene. ora, con la calma, vado a ricoprire tutto il nastro telato. Spingo sempre verso il moschettone e poi per ordine che vado avanti sposto naturalmente il cartoncino. Il primo tratto l'ho fatto, lo sfilo il cartone, ecco, lo lascio così, non lo sfilo del tutto, e adesso continuo e arrivo fino in fondo alla mia tracolla. del lavoro ora vado a realizzare la fodera della mia borsa che è un po' più complicato del solito perché come potete vedere al lato si stringe un pochino perché qui dovrò fare un tassello per cui ho, ho preso la misura della larghezza della borsa e dell'altezza e ho creato due pannelli medesimi con quelle dimensioni più i margini di cucitura più un quadratino un rettangolo per fare la mia tasca interna in più ho fatto un rettangolo delle dimensioni della mia base più i margini di cucitura poi sono andata a misurare e ho ritagliato un triangolo da inserire a lato allora partiamo con questa fodera per prima cosa in... ho stirato il sacchetto tasca vedete i margini di cucitura all'interno ora io vado a fare una cucitura qui per mettere la cerniera che, che la leggo quindi al sacchetto tasca adesso vado a fare una cucitura per chiudere il sacchetto tasca di qua una di qua e naturalmente una superiore per fissare la cerniera al, alla fodera che siano questo punto qua adesso prima da un lato poi dall'altro ecco vado a cucire l'altro lato borsa quindi appunto qui fate attenzione quando arrivate nell'angolo girate e fate l'ultimo pezzo ed è da un lato questo cosa succede? vedete? verrà ci sarà uno spicchio di apertura per la parte inferiore della borsa per questo lo stesso tra parte naturalmente è fatto adesso prendo il fondo e semplicemente lo vado ad appuntare poi a cucire fate attenzione sugli angoli eh, perché dovete fare prima questa cucitura poi fermarvi non arrivare fino in fondo perché sennò dopo non riuscite a girare lasciate sempre un pezzettino fin qua e poi dall'altra parte appuntiamo ricordate sempre di non cucire fino in fondo ma lasciare un margine di cucitura per poter girare quindi fate una cucitura proprio staccata da qui su questo lato e vi fermate sempre mezzo centimetro prima appuntate io vi consiglio di imbastire qua perché è un po' più complicato Dobbiamo fare le, le quattro cuciture. Ecco. Allora, ho terminato la fodera nel senso che l'ho chiusa, ho chiuso il fondo e l'ho infilata dentro per provarla. Vedete come viene? Qui abbiamo la tasca con la cerniera. Una tasca molto profonda che arriva fino in fondo. All'inizio pensavo di metterci un'altra cerniera ma non non mi piace più l'idea una volta che sono arrivato a questo punto per cui sono passata all'idea delle calamite allora ecco qua io ho fatto due, due quadrati in jeans per rinforzare il punto dove mettiamo le nostre calamite allora nella piega ho segnato la metà e qua infilo il mio rinforzo lo blocco con uno spillo adesso e adesso vado a fare una piccola cucitura qui per tenerlo fermo sia da una parte che dall'altra naturalmente adesso taglio ah, taglio allora questo è quello che va dietro per cui mettiamo quello più grosso, questo qui come preferite tanto non è allora nel dietro nel rovescio della fodera dobbiamo mettere questo e noi davanti allora prima infiliamo questo con le alette poi mettiamo vedete di qui ho infilato questo adesso di qua la parte delle alette e andiamo a chiudere mi creo il faccio il foro col tagliasole sia uno che l'altro non andate tanto in là ecco quello ora inseriamo l'altra parte uno. dobbiamo fare inserire le due alette ecco fatto la placchetta, e andiamo a chiudere. Ecco fatto. 1 e 2. Adesso la fodera è terminata, devo soltanto infilarla all'interno della borsa e con pazienza far dei punti a mano per fissarla. Allora, ho prima di tutto le due chiusure che devono essere correttamente posizionate, una di fronte all'altra. Ecco, l'ho puntata con gli spilli, poi questo deve essere nella metà del, dell'anello. Metto uno spillo. Qui, vedete sembra che faccia un po di fa un po di pancia perché la lavorazione a uncinetto è elastica per cui noi dobbiamo tirarla mentre cucciamo, no? e distribuire un po come se cucissimo un elastico su un elastico e lo stesso dall'altra parte questa va giusta lì lo stesso qui vedete appena tiro un pochino la, la pancia sparisce sia piaciuto se così mettete un like e condividete il video arrivederci al prossimo video da 123 ricreazione